Domenica La mamma, ma anche per i bambini di Generazione Verde, uno dei laboratori creativi sul lungomare con eh, l'ausilio della Caritas. La Caritas, che appunto deve lavorare per il bene delle persone, in questo momento vuole unire la persona al creato, a tutto ciò che noi ogni giorno incontriamo ma forse oramai per abitudine o per disattenzione avvolgiamo un po' lo sguardo altrove e soprattutto non ne godiamo la bellezza di quelle che sono le cose. Quindi in questi anni anche su una realtà che abbiamo su Eboli, che abbiamo una struttura per l'accoglienza, abbiamo pensato anche a una realtà di verde, una specie di golf didattico di persone che sia accompagnano e che si accostano alla realtà non solo del verde ma anche degli animali della natura, cioè riappropriare quell'equilibrio che è molto bello e che l'uomo perde proprio va in schizofrenia proprio per questo motivo, perché non ha più un equilibrio con la natura. Siamo un po' un essere animale posto fuori natura in questo momento, con, sia con il ritmo della vita che con tutto il resto. Quindi domenica, attraverso i giochi, attraverso il riappropriarsi di uno spazio, di un momento nella vita, attraverso proprio i propri bambini, che sono quelli che poi rimettono in equilibrio la realtà familiare e la composizione di una famiglia, vogliamo cercare di iniziare questo lavoro con tutti quanti supporta Generazione Verde, un'iniziativa insieme alla Caritas, tra l'altro ci sono delle curiosità, la giornata della mamma ci sarà una sorta di baby pit stop, cioè un fasciatoio mobile per i neonati, ci saranno anche le persone della Lega del, per l'allattamento al seno. Uh, sì, sì, sarà un, appunto questo piccolo spazio uh, diciamo, tutelato dove le mamme potranno sia cambiare il pannolino, sia... Eh, sia a cambiare il pannolino sia appunto allattare i propri bambini in tutta eh, serenità. Eh, cosa particolare ci sarà anche un laboratorio per eh, i bambini, eh, ma anche per gli adulti che potranno porre delle domande, eh, domande che troveranno una risposta eh, sicuramente nelle, nelle parole insomma, anche del, dell'enciclica di Papa Francesco perché questa iniziativa è stata fatta proprio per, diciamo, in, in, in, in sinergia anche con l'Enciclica di Papa Francesco. Ecco.